bentornati e bentornati a tutti riprendiamo la nostra giornata con eh, diciamo l'incontro eh, pomeridiano che è suddiviso in tre parti, la prima parte abbiamo la dirigente Laura Fiorini che eh, ci tratterrà sul tema sembra ieri ma è domani porta aperte su web con qui dieci anni perché Laura Fiorini? perché Laura Fiorini eh, è stata una delle maggiori diffusori al femminile, noi viene il termine, del nostro progetto nel momento in cui è nato. È nato nel 2003 su iniziativa della loro direttore generale Mario, Mario Giacomo Dutto, con Fondazione Aspi, di cui è presente il vicepresidente Carlo Griminelli e con il risultato dei ciechi di Milano, è presente Fabrizio Sordi. E il intervento è duplice, un po' di ricordo e un po' di rilancio um, io mi vanto di essere una no, mamma, io dico sempre di porte aperte nel senso che um, è stato un po' un caso, adesso anche vi spiego questi due signori uh, che sono qui uh, sul palco allora era il 21 marzo 2003, quindi come si diceva questa mattina proprio è il, il decimo anno e io mi presentavo con una, sì, con una presentazione che non farei mai più adesso così, eh, perché ho capito tante cose, eh, l'ho ritrovata appunto ieri, l'ho cercata un po' a lungo nei, negli archivi miei vecchi e, mm, lavoravo allora all'ufficio scolastico si sì, regionale, si chiamava già, e, mm, ero nell'ufficio comunicazione con l'ispettore Cassola e ci si occupava appunto del, del sito sia dell'USR sia dell'allora CSA, forse si chiamava, Proveditorato, diciamo, e non so se vi ricordate, sì, è stato anche fino a poco tempo fa, insomma, prima del grande cambiamento quel sito con quella con l'imitazione diciamo delle guglie, no? un po' dell'uomo voleva essere e mi si presenta questo signore qui con tanto di valigetta che ho detto mamma mia chissà chi è e che mi dice ma sa che il vostro sito non è accessibile Io dico no, si vede, lo vedono tutti, cioè, cosa mi viene a dire questo qua e poi dico ma oh, chissà, questo è poi entrato, non si è neanche più di tanto presentato e... E invece devo dire che grazie a lui che eh, Porta Aperte è, è nata, perché da lì si è costituito un gruppo di lavoro, eh, prima a livello amministrativo diciamo e poi col 21 marzo proprio all'Istituto dei Ciechi abbiamo iniziato questa, questo cammino, questo percorso e eccoci, eccoci qua, quindi eh, sicuramente eh, Alberto è il il vero, eh, veramente papà se io sono stata la mamma no? beh, il papà che ha continuato perché appunto beh, sono andata non, non via da USR ma in un altro ufficio dove non mi era più possibile seguire eh, l'accessibilità e questo progetto e niente, poi sono diventata dirigente e quindi adesso eh, anche in questa nuova festa io voglio un po' eh, rilanciare quella che è Porta Aperte anche proprio su Fragata da quello che ho sentito questa mattina, proprio la necessità di prenderci ancora per mano e cominciare un altro, non un altro percorso, diciamo farlo ancora meglio, farlo ancora eh, con l'entusiasmo di una volta. Cari, stavo facendo un po' scorrere le diapositive di dieci anni fa, perché ci sono ancora degli elementi che sono sicuramente molto importanti e sono ancora molto attuali tipo appunto che il sito ha una funzione fondamentale per la comunicazione interna e esterna per la scuola ma anche per avere dei collegamenti eh, sul territorio. Qui eravamo ancora appunto all'inizio, quando avevamo i docenti di buona volontà, ma vedo che sono rimasti ancora adesso <ride> ad avere sulle spalle tutto il peso del sito. Io dico sempre che i dirigenti sono delle brutte bestie, quindi bisogna farli crescere, bisogna far capire loro l'importanza di questo strumento. E, poi appunto c'è il problema dell'aggiornamento e dei docenti che vanno a implorare dei materiali qualcosa da poter mettere sul sito i lavori del ragazzino che arrivano nei formati eh, nei tesi eh, più assurdi quando arrivano quelli col cd ma come non si, non si può mettere sul sito magari sono mega e mega di roba e quindi eh, si pretende eh, impossibile ed erano i tempi dei siti con le biff animate, con tante cose che si muovevano e che appunto grazie a loro abbiamo capito essere di un disturbo incredibile, ma al di là per le persone disabili, ma anche a livello di comunicazione non faremmo più uh, dei siti in questo modo perché la comunicazione deve arrivare efficace, efficiente e quindi questa deve essere la cosa importante. I passi più o meno che abbiamo fatto, eh, quello sicuramente di esportare, di diffondere una cultura per l'attenzione, per l'accessibilità, ma anche l'usabilità. Erano usciti allora i libri, adesso non mi ricordo più i nomi, ma l'eco... Fra, Troiani, tutti insomma quelli che, che noi eravamo divoratori di, di questi libri. Nielsen, esatto, certo e ehm, devo dire che poi le persone che avevo avuto più vicino sono state sicuramente Alberto eh, che poi mi ha accompagnato nel percorso in USR e poi vabbè, una persona la quale tengo in particolar modo che è Demetrio Cacamo eh, queste slide le abbiamo preparate ieri anche un po' insieme oggi non poteva esserci ma eh, ci tengo proprio a, a nominarlo eh, quindi abbiamo fondato diciamo No, non l'abbiamo fondata, si è, si è autocreata questa community anche grazie alla mailing list, era una delle prime mailing list dove si diceva va bene, cresciamo insieme, eh, chi scopre una cosa la dice all'altro e infatti funzionava così, non era il problema chi dà, chi prende, ognuno metteva quello che, che scopriva, ma vedo che ancora adesso magari qualcuno entra un po' timidamente e dice ma io sono un nuovo, non so, ma rifaccio domande banali. Ma noi anche le domande banali sono sempre piaciute che sono sempre stati stimolo eh, per poter appunto riflettere ed andare avanti e mi ricordo le serate anche che so, di Mario con anche Demetrio fino alle 3 di notte mi raccontava per scoprire codice per andare a vedere appunto come potessero funzionare le cose si sono analizzati i siti delle scuole, sarà fatta anche una prima mappatura per vedere quali erano le scuole che avevano i siti e come li costruivano è iniziata poi anche quella, eh, per noi era una conquista, ottenere la validazione dal V3C, avere questa, no, AAA era il massimo, almeno arrivare ad una A, cioè Roberto, almeno arrivare ad una A per noi era veramente eh, importante, era l'epoca di Dreamweaver, quando i siti si facevano nelle tabelle e si usava questo software che avevamo avuto anche a prezzi scontati per poterlo diffondere nelle scuole è stato fatto il concorso dei siti scolastici, io vorrei velocemente ricordare anche le persone che facevano parte di quel gruppo, eh, Mario, Gloria Berra, eh, ci sono altre persone qua, Alessandro, Muratori, eh, che insomma eravamo i, i 12-13 più, più uniti e che si ritrovavano eh, frequentemente. C'era stata poi la necessità di formare anche altri docenti sul territorio, motivo per cui era nata l'associazione Matite nel Web che si è chiusa recentemente ma proprio perché ormai era finita un po' quest'epoca. Quindi la formazione formatori che abbiamo addirittura esaminato, mi ricordo venivano in USR e facevamo un incontro per vedere, per discutere come erano stati fatti i siti e eh, il sito che doveva avere sia questo valore informativo ma anche formativo e quindi didattico e questo ecco, è un altro punto che vorrei che teneste a mente per appunto il rilancio che voglio fare e poi la grande svolta che era stata quella dei CMS perché quello ci ha portato a un nuovo modo di fare, eh, di fare i siti ecco poi da lì mi sono fermata da un punto di vista tecnico, proprio eh, superate le tabelle e poi non sono più stata dietro questi mostri che eh, veramente sono eh, bravissimi. Quindi, dopo...